Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non ci conosce, noi siamo Rossella e Alberto. Ciao! Oggi faremo eh, una lettura angelica valida nel momento stesso in cui voi troverete questo video, eh, oppure valida per la settimana che va dal 28 novembre al 5 dicembre 2021. Ripeto, è valida nel momento stesso in cui voi troverete questo video su YouTube, in quanto eh, l'energia... Eh, si focalizza dove voi focalizzate la vostra attenzione, ok? Inizieremo con una preghiera di protezione eh, per connetterci con le frequenze dell'Arcangelo Michele e degli angeli che ci accompagnano in questa lettura angelica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 lettura angelica. Vi chiedo di tagliare tutte le corde di paura tra me e tutte le persone coinvolte che riguardano questa vita sulla terra, le altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo spazio. Vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni e le energie del luogo in cui ci troviamo. Con amore Arcangelo Michele ti chiedo di aiutarci a radicare la nostra energia fino al centro della madre terra. E di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce, l'amore, la verità, la saggezza, l'integrità, la bellezza, la creatività e che tutto ciò che ho posto a Dio alla luce e all'amore vada al di fuori di noi alla luce di Dio Dea onnipotente padre e madre che sa cosa deve fare chiedo guida e assistenza e massima protezione così è e così sia ora per sempre e per l'eternità allora eh, volevo ricordarvi che eh, vi ringrazio innanzitutto io Alberto vi ringraziamo per tutti i commenti che ci lasciate per qualsiasi domanda qualsiasi chiarimento continuate a scriverci nella nei commenti e noi vi risponderemo appena possibile, eh, volevamo anche invitarvi a iscrivervi nel nostro canale, eh, cliccare sulla campanella così riceverete tutte le notifiche che riguardano i nostri nuovi video, le nostre nuove meditazioni e preghiere che andiamo a pubblicare di settimana in settimana. Ok, iniziamo la nostra lettura angelica, abbiamo quattro mazzi di carte eh, I primi due li andrò a leggere io li, I successivi due li leggerà Alberto eh, Allora io ho le, le carte delle fatte Guarigione con le fatte di Dorin Virtu E poi ho, eh, non ricordo, Magical, Magical Times. Times Invece Alberto ha eh, gli angeli Ok? Eh, e poi ha eh, i viaggiatori sacri Ok? Quindi sempre con l'aiuto Guida e assistenza dell'arcangelo Michele Allora, creatività un invito alla creatività, bellissima questa carta. Il risveglio del vero sé. Stanno arrivando molte informazioni riguardo a queste carte. Divertiti, bellissima. Poi abbiamo le carte di Magical Times, vediamo cosa ci vogliono dire gli spiriti della natura, Confidence, ok, benissimo. Oh, me la puoi raccogliere? Anzi, Sono due. Sono due, allora leggeremo le due che sono cadute. Abbiamo domanda, richiesta, e poi abbiamo lo spazio sacro allora creatività eh, ah scusa tocca dal bello ah, no no no, tu no, io, no, allora, no. vai tu ok ah, questa è la guida giornaliera degli angeli che è la prima volta che utilizzo L abbiamo preso qui a Londra sono già uscite due nota i segni Bellissima. Gioia. È uscita anche l'altra volta. Avvicinali un pochino di più, così le possono vedere anche eh, le persone che ci seguono. Sì. Un po troppe. Queste sono carte nuove, quindi progetto creativo, quindi eh, già due volte creatività nell'arco di tocco. Vediamo invece cosa ci, ci dice il nostro amico viaggiatore sacro, questo è un mazzo storico che dà sempre dei suggerimenti mm. molto interessanti. Prima viaggio by moonlight, quindi con la luna piena, direi. Ci sta, perché effettivamente il prossimo weekend, se non erro sabato, c'è un'eclissi solare piuttosto interessante. Territorio sconosciuto, con due belli animaletti volanti. Infine scegliere il proprio percorso nostro percorso ok iniziamo allora gli angeli e le fate, gli esseri della natura ci stanno invitando a esprimere la nostra Creatività, ricordiamoci che quando noi siamo creativi siamo connessi con la nostra anima col nostro vero sé con la parte più elevata di noi la creatività può essere espressa in tanti modi abbiamo persone più artistiche che disegnano che scrivono eh, che pitturano che eh, esprimono la propria creatività attraverso l'arte però creatività può essere anche avere un'idea creativa nel nostro, nella nostra attività, nel nostro lavoro, quindi nuove idee, quelle intuizioni che arrivano anche attraverso i sogni, io oh, questa notte ho avuto delle idee creative grazie a un sogno eh, dove eh, creavo nuove, eh, nuove, come dire, eh, nuovi progetti, okay? quindi eh, lasciamo, lasciamo spazio alla creatività, quando ci arrivano queste idee creative vi prego di ascoltarle, perché è la guida divina che ci sta dicendo di esprimere noi stessi quando noi esprimiamo la nostra, la nostra anima noi siamo in contatto con la nostra vera essenza noi siamo un tutt'uno con Dio eh, e quindi quei momenti ci servono per essere chi noi siamo veramente cerchiamo di uscire dal caos, dalla solita routine e dare spazio alla nostra creatività ok? quindi questa è proprio un'energia eh, molto importante l'energia di questa settimana Mana ci sta invitando a, uh, a creare, a condividere, a esprimere noi stessi, ok? Infatti la seconda carta parla del risveglio del vero sé, ok? Queste energie sono molto potenti. E ci stanno eh, portando al risveglio della nostra anima al risveglio del nostro eh, vero scopo nella vita eh, cerchiamo di ascoltare cosa l'anima ci sta dicendo eh, molti di voi che ci seguono sono operatori della luce eh, gli operatori della luce hanno una chiamata superiore che è quella di irradiare la luce del creatore in questo piano della terra nonostante le energie della terza eh, dimensione sono veramente pesanti sono veramente forti noi vediamo quasi un mondo vecchio che sta crollando che si sta autodistruggendo ma questo non vuol dire che noi dobbiamo subirlo noi possiamo eh, creare la nostra realtà ok noi siamo in un'epoca in cui abbiamo ancora la libertà di espressione abbiamo la libertà di creare qualcosa di nostro molti operatori di luce sono invitati a creare qualcosa di proprio a uscire dalla matrix concedetemi il termine però eh, se tu sei nato per danzare è venuto il momento che ti dedichi alla, alla danza se sei nato per scrivere è venuto il momento che tu scriva se sei nato per eh, per essere un come dire uh, un guaritore è venuto il momento che dedichi parte della tua vita a questo o l'intera tua vita a questo perché eh, l'anima ti sta chiamando molti di voi si sentono un po' spinti dall'anima ad apportare dei cambiamenti importanti nella propria vita e questo è il risveglio del sé, del sé superiore che ti sta chiamando, molte anime in questa nuova energia integreranno mano a mano il proprio sé superiore nel proprio corpo fisico, questa è una vera e propria trasformazione alchemica che porta dei cambiamenti anche cellulari, quindi a livello eh, del corpo, magari potreste anche avvertire stanchezza, potreste avvertire ehm, ehm, diciamo le cose che facevate prima non, non vi stimolano più non vi danno più quel senso di appanamento e di gioia è venuto il momento di ascoltare la bussola eh, che vi sta guidando ad apportare questi cambiamenti perché saranno cambiamenti positivi per la vostra vita quindi creatività ascoltare l'anima ascoltare il sé divertirsi godersi la vita godersi eh, le, le, godersi la vita, godere della vita, gioire alla vita, eh, divertiti quando fai eh, quello che ami, fallo con amore, con divertimento, con appagamento, perché questo porterà eh, risultati straordinari nella tua vita. Bisogna ascoltare la gioia, bisogna ascoltare l'allegria, magari guarda anche. Dei programmi in tv che sono divertenti, lascia andare le notizie devastanti, le notizie negative, lascia andare eh, quelle informazioni che ti scoraggiano, è venuto il momento di portare su le tue energie, le tue frequenze, è venuto il momento di uscire dal caos, anima infinita, il divertimento, esci nella natura, fai una passeggiata in bicicletta, vai ad abbracciare gli alberi nella foresta, nel, eh, come dire, nel, nel parco, vicino a casa tua, nel tuo giardino, fai qualcosa che ti dà gioia, fai qualcosa che ti dà allegria, accendi la musica, balla, canta, scrivi, eh, vai e divertiti con un'amica, con un amico, andate a eh, incontrare altre persone, cioè veramente c'è bisogno di elevare le frequenze, ok? Eh, fiducia in quello che stai facendo Ok? Eh, il, diciamo che devi ascoltare il fuoco Dentro di te che ti sta chiamando Fiducia, confidenza come fiducia Sicurezza no? Sicurezza sì. in quello che tu stai eh, facendo Perché quello che tu stai facendo È la cosa giusta È, è, è la chiamata dell'anima Ti prego, se in questo momento Sei un po' scoraggiato, scoraggiata e paura eh, Che for forse non hai avuto dei, dei buoni risultati in passato Questo non vuol dire che non puoi avere dei straordinari risultati nel tuo presente, nel tuo futuro. Diciamo che non è quello che fai, ma è come lo fai. Metti energia vitale, gioia, allegria, entusiasmo e fiducia in quello che stai facendo e questo porterà grandi cambiamenti nella tua bellissima vita, ok? Ok, allora vediamo un po'... Mm allora è venuto il momento di agire e c'è una grande c'è una buona c'è molta fortuna a tuo favore cioè ci sono delle energie a tuo favore eh, guardate che bello c'è un, un elfo che sta cavalcando un drago cioè veramente vai spedito nella direzione dei tuoi obiettivi perché le tue domande stanno ricevendo risposta è veramente l'energia giusta vi prego anime infinite di non dimenticare il motivo per cui siete venuti qua, per cui siete venute qua, di rispondere alla chiamata della vostra anima perché in questo momento di grande trasformazione planetaria perché a livello mondiale ci saranno dei cambiamenti positivi per chi sceglierà di vibrare nelle frequenze di abbondanza, di gioia, di creatività, lasciate andare la paura lascia, non, fate, non entrate in quel circolo vizioso che vi, vi può far affondare, vi può far toccare il fondo, non c'è più bisogno, dice l'Arcangelo Michele di toccare il fondo per risalire è venuto il momento di cavalcare il tuo drago, ok? e di eh, veramente di mettere tutta la tua energia, la tua fiducia nelle tue creazioni, nelle tue opere creative e poi un invito da parte degli angeli dell'arcangelo Michele è quello di creare un tuo spazio sacro può essere un angolino della tua casa può essere un'intera stanza dedicata alla preghiera alla meditazione, alla scrittura alla tua creatività va bene, qualunque sia la tua arte la tua espressione creativa crea uno spazio sacro, armonico e protetto eh, proteggi questo spazio prega, crea uno scudo di protezione con l'Arcangelo Michele affinché tutto ciò che tu stai manifestando, stai creando possa avvenire nell'amore, nella gioia, nell'abbondanza, nella bellezza, va bene? Hai bisogno di uno spazio tutto tuo per eh, ad esempio se sei sposato, sei sposata o vivi con la famiglia, hai bisogno di creare un piccolo spazio tutto tuo dove puoi dedicarti alle tue passioni alle tue opere creative ok bene Alberto benissimo allora proseguiamo con i segni i segni di cui abbiamo fatto un video non tantissimo tempo fa beh allora i segni per una persona ricettiva ci sono praticamente ogni secondo no eh, questa carta dice che i segni che in questo momento stai ricevendo sono mandati dal cielo in termini di piume, monete e cose che ti ricordano che sei amato e che non sei mai solo. Allora, chiaramente, più uno è ricettivo più ne vede. E come ripeto, come avevo già detto un po' di tempo fa, eh, se continuiamo a vederne può esserci anche un invito molto preciso, come sta già dicendo questa lettura, ad agire cioè non è che vedi una settimana di fila 1-1-1 ah che bello ho visto 1-1-1 bello sì però agisci perché se no rimane tutto fermo cioè sicuramente è positivo che tu veda queste cose una moneta per terra anche da un centesimo una piuma eh, vai al parco e c'è un animaletto che ti guarda qualsiasi cosa anche la più piccola però sono tutti degli inviti comunque anche a fare delle cose il primo invito è quello ad apprezzare ad essere e poi a fare però, naturalmente, uno che vede i segni vuol dire che è sulla strada giusta, no? Perché comunque stiamo parlando di segni positivi, non stiamo parlando certo. di cose negative. Perché delle volte ci sono anche dei segni che invece ci invitano a stare un attimino in guardia. Però, voglio dire, eh, le cose che succedono, ripeto, se noi comunque stiamo in ricettività, ci ascoltiamo, non siamo, non vogliamo far di testa propria, sono comunque segni positivi. Delle volte può esserci il classico contrattempo, la situazione che ci può sembrare fastidiosa, che in realtà invece magari ci sta portando via da qualcos'altro. E invece, invece di vedere come un, un vuoto, è un, uno spazio. Creiamo spazio. Ecco, quindi questi, questi sono i segni, no? i segni che vediamo tutti i giorni. Eh, numeri, anche lettere. A me in questi giorni è capitato di vedere anche delle lettere doppie, triple, poi io mi faccio sempre le mie ricerche, poi uno invece può semplicemente magari vedere il segno e fermarsi lì. Ognuno fa come meglio crede. A me piace sempre approfondire perché trovo che ogni cosa sia degna di significati profondi. Ad ogni modo, fatto sta che la carta successiva, adesso. No, forse era Gioia prima e dopo Progetto Creativo Gioia, è capitata anche la settimana sì. scorsa. È una carta molto domenicale, direi oggi è domenica, non è un caso. E questa carta dice che la gioia chiaramente è l'energia più alta, è la sensazione che tutto sia possibile, parte anche qui dall'apprezzamento dei doni, quindi parte dalla gratitudine, ti permette di attrarre, di creare il tuo presente e il futuro nel modo più alto possibile. C'è una figura angelica che sta cavalcando un delfino, quindi prima avevamo un, un, un elfo che cavalcava un drago e qui c'è una figura angelica che cavalca un delfino. Chiaramente il cavalcare, no? quando si dice cavalca l'onda, cavalca la tigre, ci sono tutti questi eh, modi di dire molto espliciti per far sì che uno stia nel flusso. Cioè quando uno ti dice, eh beh, cavalca l'onda, beh, insomma, stare nel flusso anche con autocontrollo, perché per esempio cavalca la tigre, si sa che la tigre voglio dire, è un animale feroce per certi versi, però se tu comunque sei nel perdono, nella dolcezza, nell'accettazione, anche la tigre diventa un gattino se vogliamo è una tigre metaforica è ovvio che uno non si mette a cavalcare una tigre perché la tigre è chiaramente un animale eh, selvaggio in questo caso c'è un delfino il delfino sicuramente è uno degli animali più mansueti che ci siano però il delfino è anche eh, un animale che invita a mettere confini cioè questa gioia per mantenere la gioia come si fa? bisogna proteggerla la gioia perché appunto, come si diceva prima, se ascolti notizie che non sono proprio le più potenzianti, se hai intorno delle persone che non sono proprio le più grate, è normale che questa gioia viene un po' invasa da tutte queste cose, si fa fatica a mantenerla costante, no? Perciò l'invito sicuramente è quello, a... è quello di prendere in mano la propria vita, sicuramente di essere leader in qualche ambito più specifico possibile, di non essere troppo vaghi. E, e di essere molto intraprendenti proprio nel fare del bene no? di non essere pigri, di non essere accidiosi, ma essere propositivi cercare di essere la persona che fa il primo passo di essere quello che si butta nelle cose, che sperimenta quindi anche qui essere e fare mantenere, mantenere questa gioia, la gratitudine l'esercizio del grazie col sorriso e agire perché l'azione ti porta a diventare più sicuro, come si diceva prima, e a mantenere la gioia. Perché se tu sei gioioso ma non agisci, oppure se agisci ma non hai la gioia, come dicevo l'altra volta, se c'hai l'intenzione chiara ma non c'hai l'emozione forte, o se c'hai l'emozione forte ma non hai chiarezza, sei sempre un po', come si può dire, sei sempre un po zoppo, no? manca sempre una parte. Dopodiché c'è il progetto creativo. Anche questa è una carta potentissima, perché c'è una figura che suona l'arpa che già di base è uno strumento, forse lo strumento che più di tutti si avvicina a, ai cori angelici. Io ho avuto la fortuna di, di assistere proprio a qualche concerto di arpa, vi assicuro che per quanto non sia lo strumento proprio più leggero da portare, però è meraviglioso. E ci sono due angeli, oltre alla figura che suona l'arpa. Quindi questa carta veramente è un invito proprio molto, molto forte a fare qualcosa di creativo, cioè proprio l'anima che urla da dentro, che vuole fare qualcosa di creativo. Eh, c'è proprio bisogno no, di, di, di arte, c'è bisogno di sentirsi vivi, c'è bisogno di accendere la fiamma, di portare un sorriso nella vita delle persone. Tante volte usciamo vediamo le persone sfiduciate per un motivo o per l'altro, Allora, cerchiamo di essere quella presenza positiva, che le persone ci vedono, ah, meno male che sei arrivato, porti un sorriso, Uh, racconti una barzelletta, racconti cose, tiri fuori spunti, no? Qui questo progetto creativo potrebbe essere, come si diceva prima, magari a partire da un disegno, magari uno ha voglia di disegnare, comincia a disegnare e da lì magari ti fai un corso di grafica, non lo so, io adesso ci sono tanti programmi sul computer, eh, adesso vabbè non voglio spoilerare perché noi stessi stiamo portando avanti dei progetti proprio in questo senso, eh, per cui un disegno fatto a matita poi con l'aiuto del computer può diventare qualcosa di più elaborato tridimensionale no? per un altro il progetto creativo può essere un corso di cucina chiaramente tutto è creatività non pensiamo solamente a cose enormi o cose fatte certo. in un certo modo tutto è creativo la creatività è portare nel mondo qualcosa di nostro per essere creativo Cosa devi fare? Devi essere creatore, scusate il gioco di parole, e quindi non vittima. Come già ci hanno detto queste carte, proprio in lungo e in largo, no? Quindi, parti dalla gratitudine, cerca di focalizzarti su quello che ti piace, su eh, quello in cui sei bravo, e portalo avanti. Un'ultima battuta su questa carta, ogni tanto cito Jodorowsky, perché per me è un grande, vi invito a cercarlo su Google, se volete. Una volta... Uh, mi sembra il genitore di un bimbo andò da lui e gli disse guarda Mario, faccio per dire è molto bravo in italiano invece non è molto bravo in matematica infatti gli insegnanti gli consigliano di prendere ripetizioni in matematica tu cosa mi consigli? guarda, se è bravo in italiano io, ti, io gli consiglio magari di scrivere in italiano cioè focalizzati su quello di, in cui sei bravo non è che devi avere 10 in tutte le materie sei bravo in italiano e viva Dio scrivi voglio dire, cosa stai lì a guardare la matematica sarà importante finché vuoi, ma è ovvio che se tu hai un'apertura una bravura particolare in ambito letterario umanistico, e eh, fai quello è inutile che guardi le cose negative fai quello, porta avanti quello, viva Dio in questo momento abbiamo bisogno di cose artistiche di cose creative, c'è cioè già è un periodo in cui ci sono i dati no? c'è la scienza che imperversa cerchiamo di essere nella parte creativa no? nella parte che, che completa poi abbiamo questo viaggio con la luna piena che è molto interessante perché come, ti ripet come ripeto nel prossimo weekend c'è una luna nuova e poi queste figure mi ricordano anche un po' delle serie tv che stiamo guardando in questo momento mm. no? che sono ambientate in altri anni chiaramente non i nostri tempi con figure mitologiche no? i fauni gli unicorni gli ippogrifi, i cavalieri eh, credi nella magia no? quindi un viaggio, un viaggio che può essere un viaggio notturno, non deve essere per forza un viaggio fisico, può essere anche un sogno che fai di notte, però cerchiamo anche qui di coltivare proprio l'anima, proprio la parte più intima di noi, cioè a parte quello che faccio di giorno, ma c'è qualcosa magari che non ho considerato, che proprio la mia anima veramente sta cercando di farmelo capire in tutti i modi, no? Quindi, cioè, io stesso è da un po' di tempo, oltretutto con questa situazione, che mi piacerebbe proprio fare qualcosa di notte, no? Perché la notte è un momento molto creativo, quindi magari uno si sveglia alle tre e magari non riesci più a dormire. Allora, ah, scrivi, magari riesci a canalizzare qualcosa in quel momento, li scrivi, oppure magari esci. In situazione tranquilla, magari vai nel bosco, vai lì, ascolti un po' i grilli, che sono come degli angeli, eh, ascolti la natura, i sussurri della natura e... Sicuramente acquisisci una, una prospettiva diversa perché di notte le cose sono diverse, sono più paurose in un certo senso perché c'è buio ma se tu hai la volontà di stare lì con il buio, con l'oscurità e chiudi gli occhi magari senti delle cose che di giorno normalmente non sentiresti perché la notte è il momento in cui c'è tranquillità è tutto fermo, no? quindi è molto interessante questa carta anche voi magari tornando al discorso dei commenti se avete degli spunti Scrivetelo pure, magari vedete questa carta e dite «Ah, proprio ieri, fatalità, mi è venuto in mente!» Cioè, date, date pure degli spunti anche voi, eh? un dare e ricevere. Poi c'è territorio sconosciuto, cioè una persona un po' così in mezzo alla natura, eh, scenario invernale, perché naturalmente stiamo andando verso l'inverno, e le temperature si abbassano, ci sono due animali, anche qui c'è un animale notturno che potrebbe essere un gufo, e un animale diurno che potrebbe essere un... un pettirosso, che ne so, un uccellino diurno. E la carta dice, tu sai esattamente dove devi essere. Già, cioè, questo è un punto di partenza non male, quindi magari uno in questo momento complice la situazione vorrebbe essere su un'isola tropicale, ovvio, dove non ci sono problemi no, di documentazione e quant'altro ma per il momento va bene dove sei perché hai un tuo ruolo poi magari fra un mese sarai da tutt'altra parte però ti parla anche di territorio sconosciuto quindi anche qui intanto lavora con la mente lavora con i pensieri, con le credenze, con le azioni con le emozioni c'è un animale diurno e un animale notturno è un invito all'equilibrio sono due uccelli, quindi l'uccello è un animale no? che ha le ali e quindi si libra oltre i problemi e il gufo è un animale notturno, quindi anche qui torniamo alla notte, animale notturno, quindi potrebbe invitare a sviluppare la chiaroveggenza, magari qualcuno di voi ha un dono in questo senso, appunto riesce a vedere le cose che gli altri non vedono, magari di notte nell'oscurità riesce a vedere delle cose che di giorno non sono visibili, scopre delle cose. Invece l'animale, l'uccellino diurno, invita ad essere presenti anche di giorno, no? uccellino diurno è un uccellino che canta di giorno no? quindi tu lo vedi, sei contento, è una presenza positiva quindi mi viene in mente questa, questa cosa, no? spesso si dice sei gufo o allodola, una roba del genere a seconda che uno vada a letto tardi o invece sia una persona mattiniera e anche qui c'è la via di mezzo, uno non deve essere né gufo né allodola, uno può essere colibrì. Uno è equilibrato, uno magari che non si sveglia per forza alle 6, ma nemmeno va a letto a mezzanotte, magari si sveglia alle 8. Cioè, quindi sei comunque presente sia di giorno che di notte. Sei lucido. Mari di giorno sei molto presente, ma anche di notte non ti fai vincere dall'inconscio. Fai dei sogni lucidi. Quindi non hai più gli incubi, sei presente anche nel sogno. Tu intervieni, con l'arcangelo Michele faccio per dire, e sconfiggi i nemici. Non sei vittima. Cioè, Un'altra carta molto interessante sicuramente. Infine c'è la scelta del percorso, scelta del percorso: tutto è possibile. C'è un cavaliere, cavaliere che sta guardando l'orizzonte, magari si chiede: quale sarà il mio percorso? Cosa devo fare? Ho tutto pronto, ma non, non, non vedo niente da fare all'orizzonte. Mi sento un po' come un, un giocatore che non è entrato in campo. No, scegli, scegli tu. Perché ci sono un miliardo di possibilità, no? la fisica quantistica ha dimostrato che c'è un campo di infinite possibilità. Scegli tu su cosa ti vuoi focalizzare e poi da lì magari si apriranno altri scenari. Tutto è possibile, come dicevano le carte anche prima. Quando tu ti fidi, quando sei nella gratitudine, tutto è possibile, accadono i miracoli, sono cose normali. Perché tu sei nella fiducia, perché tu sei nella chiarezza, perché sei felice perché, non lo so, fai attività fisica, allora muovi il corpo e sei contento. Eh, hai fatto lavoro su di te e quindi eh, le tue credenze sono incredibilmente potenzianti, non vedi più limiti, ok? Non vedi più limiti, cioè... Parte tutto da lì, se tu hai credenze potenzianti, sei pensieri positivi, sei veramente nel possibilismo, no? Sei nella volontà nel libero arbitrio sei proprio sai cosa scegliere no quindi la scelta del percorso è fondamentale perché tornando al discorso di prima la scelta è creazione se non scegli non crei se non pensi di meritare non chiedi all'universo e quindi è tutto un circolo vizioso uno si chiude ma in realtà è una chiusura che ti crei da solo perché l'universo è lì pronto per darti qualcosa da fare dei suggerimenti tornando ai segni di prima ma tu scegli cosa vuoi fare. Intanto scegli una cosa, poi ripeto, ne arriveranno altre. Non è che adesso devi scegliere di essere il guerriero di non so che. Cioè, parti da qualcosa di molto semplice, dal pulirti la stanza, da fare una commissione e lì, senza procrastinare, una cosa dopo l'altra, risolvendo i problemi e dandoti delle priorità, capirai che il tuo percorso è quello ok quindi sei un operatore di luce lo puoi scoprire da solo o magari te lo fanno capire le persone e qui l'operatore di luce chi è? è uno che fa chiarezza è uno che porta luce porta luce sui problemi quindi li porta alla luce te li fa vedere e poi ti dà la possibilità di risolverli ovviamente certo. l'operatore di luce non è uno che ti salva dipende sempre da quello che vuoi fare tu dalla tua volontà cioè noi facciamo le letture Facciamo logo sealing, facciamo le guarigioni, eccetera. Ma dipende sempre dalla predisposizione che ha l'altro. Certo. Magari delle persone dicono, ah non sento niente, ah ma... Allora, prima di tutto ognuno ha i propri tempi. Ovvio che se facciamo la guarigione a un bambino, il bambino è ricettivo, piuttosto che il cagnolino ci mette due secondi. Una persona magari che è un po' in là nell'età, magari che non ha lavorato tantissimo su di sé, oppure che negli ultimi anni si è fatta un po' vincere, diciamo, dallo sconforto, magari ci vorrà un po' di più. Magari ci metti 20 sessioni, ma se tu hai la volontà, tu ci arrivi. Però dipende da te, perché noi ti insegniamo le tecniche, noi ti aiutiamo ad andare in profondità, ma dipende da te. Cioè noi ci affidiamo a Dio, no, facciamo le preghiere, eccetera, ma dipende anche da te. Quindi eh, l'operatore di luce è uno che ti aiuta a scoprire il tuo percorso anche a qualche livello. Certo. Porta luce, la chiarezza. E quindi, ultima cosa, tornando al discorso di prima che si parlava della fortuna, per sfatare un mito, per l'ennesima volta, la fortuna non è una cosa che arriva a quello lì è fortunato, a fortuna te la crei. Dopo la fortuna, se non ti comporti bene, magari ti arriva un giorno e dopo invece ti arriva un mix a effetto domino di cose negative. Ma se tu lavori su di te, fai chiarezza, capisci chi sei la fortuna è un, una cosa che arriva di conseguenza e la certo. prova qual è? che in greco felix vuol dire sia felice che fortunato cioè se tu sei felice io scelgo di essere felice io sono grato me lo scrivo dappertutto faccio postite li metto dappertutto in casa costi quel che costi allora lì ti arriva la fortuna allora lì ti arrivano le cose le per, sincronicità perché ti sei aperto certo. l'universo ha capito che tu sei una bella persona che hai le idee chiare e ti dà una mano quindi non crediamo che la fortuna è una cosa alla portata di tutti, ma dipende dalle tue credenze, da quello che vuoi fare tu. Perché se tu ti focalizzi sul negativo, vedrai come una cosa negativa anche la cosa che può essere più bella, perché non hai il focus giusto. Esatto. Quindi focalizziamoci, soprattutto ora, soprattutto ora c'è bisogno veramente di essere molto concentrati, ora più che mai. Bene, grazie Alberto, abbiamo fatto una lettura molto molto interessante, eh, io veramente vi auguro che riusciate a esprimere la vostra eh, creatività a esprimere la vostra anima anche all'esterno affinché tutti possano, eh, possano godere della vostra luce eh, volevo ricordarvi che ci occupiamo di facilitare le letture angeliche come connessione diretta quindi come canalizzazione dell'arcangelo Michele e dei vostri angeli oppure con la lettura delle carte ci occupiamo anche di facilitare la guarigione nelle altre persone con le nuove frequenze di luce Potete poi voi scegliere se volete lavorare con me o con Alberto, ok? Eh, e ci occupiamo anche di facilitare il logo ceiling. Il lo, lo, logo ceiling è uno strumento potentissimo eh, che si suddivide in tre parti. Una parte è la liberazione, quindi da che cosa? Da sistemi di credenze limitanti, blocchi, paure, emozioni negative, tutto ciò che vi sta impedendo di essere eh, nell'amore, nella gioia, nel vostro pieno potere, nel vostro pieno potenziale, ok? La Fase del perdono, che anche questo eh, comprende liberazione, guarigione dell'anima e apertura del cuore, e poi c'è la fase della riprogrammazione: quindi il lavoro con logo Sealing può essere un percorso a breve, medio lungo termine è normale che un percorso a medio lungo termine vi garantisce maggiori risultati non solo a livello di benessere fisiologico emozionale ma a livello di manifestare quello che voi desiderate nella vostra vita perché inizierete a vibrare nella frequenza nella direzione giusta del, dove voi mettete la vostra energia il vostro focus ok ehm, volevo ricordarvi per chi vuole imparare a connettersi con gli angeli e con l'arcangelo c'è il corso online che potete guardare ogni momento nel senso che eh, sono delle lezioni eh, a vostra portata nel senso che una volta che voi acquistate il corso online voi lo potete guardare tutte le volte che volete potete imparare eh, ad accedere alla vostra anima ad accedere alla connessione angelica ok vi saranno tutti gli strumenti le preghiere le meditazioni tutto ciò che vi serve per per radicare la vostra energia, per centrarvi, per equilibrarvi e per connettervi con gli angeli e con l'arcangelo Michele. Chi invece vuole fare dal vivo questo, questa esperienza, eh, per il momento faremo il webinar a gennaio, la terza settimana di gennaio. Eh, se siete interessati, contattatemi per iscrivervi al webinar. Eh, L'anno prossimo inizieremo di nuovo con i seminari dal vivo. Adesso dobbiamo valutare se farli in Italia o in altrove eh, perché il nostro obiettivo sarebbe quello di accogliere tutti senza discriminazione, eh, però adesso dobbiamo muoverci e valutare le varie eh, opzioni, ok? Noi intanto vi salutiamo, vi auguriamo una settimana meravigliosa, per qualsiasi informazione non esitate a contattarci. Un salutone, a presto, Grazie. ciao. Ciao ciao.